Prego Assessore Meloni per 5 minuti, ne ha facoltà. Buongiorno, ringrazio il Consigliere Bordoni per l'interrogazione. L'interrogazione proposta dal Consigliere Bordoni è una vicenda che si trascina, come giustamente ha autorizzato lo stesso Consigliere, da diversi anni ormai e che finalmente troverà conclusione con questa amministrazione. Nel febbraio 2011 l'Assemblea Capitolina con deliberazione numero 8 del 2011, ha dato indirizzo alla Giunta, guidata dal sindaco Alemanno, e nel quale il consigliere Bordoni era assessore al commercio, di istituire il massimo 50 posteggi uh, fuori mercato destinati alla vendita di libri al 90% e al 10% alla vendita di altri prodotti, quali antiquariato. Solo nel 2015, al fine di dare attuazione al... Al, a quanto previsto dalla deliberazione 8 2011, il Dipartimento ha avviato la procedura per individuare le localizzazioni dei posteggi da destinare all'attività di libraio coinvolgendo quindi i municipi la Polizia Locale e la Sovrintendenza che sappiamo che a volte non è accelerissima Nella mora delle conclusioni del procedimento è intervenuto anche il Tar Lazio che censurato l'inerzia dell'amministrazione capitolina nel dare esecuzione all'impegno di emanare il bando ha segnato all'amministrazione il termine di 90 giorni a decorrere dal 17 maggio 2016 per dare esecuzione alla suddetta deliberazione questo procedimento non si è concluso per la scadenza del mandato della gestione commissariale il percorso è quindi poi stato riattivato da questa amministrazione che ha realizzato il progetto di massima per il Banco Tipo e sta ultimando la de deliberazione da sottoporre all'approvazione di parte della Giunta Capitolina con l'individuazione dei posteggi anche con le determinazioni conclusive assunte dal tavolo del decoro nella seduta del 27 10 2016 in ordine all'ambito urbano 4, Esquilino, Termini Castro Pretorio, San Giovanni dichiarando compatibili 10 postazioni a librai in via delle Terme di Diocleziano e sette postazioni librai in viale del Castro Petorio, da destinare all'attività di libraio e ai criteri per l'assegnazione dei stessi tramite la procedura ad evidenza pubblica. Per cui, in, in breve tempo sarà realizzato questo uh, bando. Grazie.